Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e, <ride> ah, sì. e oggi continueremo ha fatto la morfia K. E oggi continueremo il New, uh, new Mario Volevo dire Kirby Salventure. In questa parte, cioè nello scorso episodio abbiamo battuto il boss finale tra virgolette, cioè l'Andia. No, come l'Andia? Non l'Andia. Che è l'Andia? Uh, Grand volevo Grand dire il, il coso, la, il Grand Doomer cioè il.. Lo sappiamo il che c'è l'andia, non è uno spoiler, è il drago Il drago sì, lago cattivo Mi sì, rendevo... So, no? <tossi> in che senso? Comunque abbiamo sconfitto Ma Felix di fuoco Con ucciso Kinderede, Quindi dopo Kinderede sta Wadurudu In questa puntata, visto che il tizio ci ha portati a casa sua Adesso li possiamo rapinare, li possiamo rapinare. Il tizio? Ah, ah si! Sì. Mago Lord Mago c'è un mago... Mago E' <ride> il, <ride> il, il, il mago di Kindle è <ride> Di Pitugia. No, il suo dottore Il suo dietolo. Il, il suo oh. No, aspetta, aspetta c'è l'elettro C'è l'elettro Al diavolo... E <ride> non vai, tu mi sali addosso No, al diavolo... Il fuoco Se c'è l'elettro... Al diavolo! Ah, no, ci serve lo stesso. Ah, me lo mantieni! Ok. Aspetta. Non cercherò perché è un po' difficile. Vedi? Mm, è andato vabbè. sulle spine, mica potevo farlo. Non mi tenere sulle spire! Infatti mica corri Ti ti fanno delle mani. Beh, vieni sotto! Vai, corri! Ah, tanto è inutile! Devi correre che mi sa che non funziona senza di te E' ovvio che non funziona senza di te Ah no funziona uh, uh, uh, uh. Mike, comunque non è lui Mike, si chiama l'abilità Mike Ricordate Sì, anche se è, è stupido sì. È stupido, dovrebbe, chiamare, dovrebbe chiamarsi Microphone cioè microfono, non uh, Mike. Ecco perché si chiama Mike. Lo Rotten. sono sempre chiesto. Mike, profono. Mike la vita Mike è apparsa sempre. Cioè, è apparsa, mi sa, in tutti i giochi di Kirby. Il bello è che io saltando li, do, li tiro le testate. Naturalmente ad esempio in Kirby Streamland, oppure in, in quello per Wii U che non mi dicevo mai di nome. Uh, non è apparso perché lì Kirby ah, no. non può avere le abilità. Comunque l'abilità sono è inutile. Oh mio dio! Ah, fuga! Fuga tantissimo! Fuga! Ho rischiato di perdere Atten la sua Attenti, io, io posso prenderlo. Uh. L'abilità sono è totalmente inutile. Vi fa solo perdere tempo e soprattutto quando qui, soprattutto qui se tu a sei fermo lì. qua. Qui ve l'hanno messa per no, trollarvi E anche per uccidervi, che eh, muori quindi, se per la per prendi Per trollarli, proprio per quello Ah, e poi la schermata di Game Over c'ha pure chi è bisogno, quindi è proprio la morte Proprio per dire, se la no, prendi... No, lì sta un mazzinto mio Beh, che no. Ok, giusto. questa parte qui è la più brutta di questo livello No, è vero Qua, qua c'è una cosa... Tu non devi sparare? Sì, sì Non sparo mai lo adesso arriva la parte più difficile Sì, quel, quel non dovete prenderlo, dovete evitarlo. Ecco, no, ho sbagliato. Ho Dobbiamo ricominciare. A meno che. No, non si può andare indietro. Niente. Per forza, eh. Allora, alla fine del video ve, lo, ve la rimettiamo la sfera. Come la fine del video? Allora ve la ve lo rimettiamo. Un... Dopo. Ve l'abbiamo già rimesso lo spezzone. Allora mettiamo no, un attimo, presentiamolo Kirby urla e Waddle Dee vi presentano Kirby che prende la, la, la cosa E adesso ci sarà lo spezzone di quello Ok ragazzi siamo arrivati da nuovo a ah, sì. no? Non è un taglio, questo è lo spezzone Appunto E eh, quindi eccoci, questo è lo spezzone Questo è lo spezzone magico, anzi maledetto allora, sì. ce la faremo? Se no... Ehm, questa parte non verrà... Potaste Perfetto, ce l'abbiamo preso. Ce l'abbiamo Ok, è facile qui. Forse. Basta avere il tempo... Io l'ho capito. No, non è che lo devi capire. Qua devi solo avere il tempo giusto. Tipo me. Cioè, tipo me tra poco. Ecco, hai visto. Prendi la chiave. La vita, volevo dire. Hai visto? Da Kiefford, Fortaway. Ok. E ora... Ok, finito. Ok. Ma mettiamo in bianco e il nero. No. Ci pensi? Tipo, è un film muto. No, nessun bianco e nero. Non c'entra nulla. Ciao. una okay. delle due. Alzeriamo il volume e mettiamolo in bianco e nero. No. Poi mettiamo la scritta. No. Ma perché? E sarebbe carino, tipo mettiamo pure buona vita Ma perché sarebbe carino? Non assente. Vai a distruggere là. Eh, non ci riesco. Devi farlo tu con nulla. Poi farlo tu con urla, mi sa. È vero, però si faceva con l'elettro, vabbè. Prego. Oh, non l'ho caricato. Non l'ho caricato. Vabbè. Come sprecare? Per forza, se no ci faceva. E poi non, non mi serve a nient'altro. Aia! Oh, eh. Che poi in effetti tutti dicono, Urla e Bomba sono abilità preziose! Ma poi, ma poi cosa ti serve? Non la usi se, se, te, se, la re, se la prendi come abilità preziosa tu non la usi mai e... E cosa ti serve? Vinci livello è... senza usarla. Questa dovrebbe essere tipo una nuova sfida. Perfetto, ora che siamo immortali... No, taglia. Sì, dovevo prendere spada, ma non è che c'era il tizio qua. Ah. No! <ride> no! <ride> no. Come vincere? Divo Kirby, di diciamo a tutti. Oh, andiamo! Guarda di attento, sta arrivando! Ah sì, quello l'avevo già posto! Grazie Lucera, aia! Prendi il braccio intorno a me! La voce è Vadurudù! Ma dai! Vado vado Vadurudun! Vado Rudun! Oh! Oh! Abilità speciale, drago! <ride> okay. questa, questa è tutta una grande trollata! Non può essere così! Eh, ok, mm -hmm. mo' mi vendico. stranamente... con qui... il potere conferito mi dà l'energia nucleare io mi devo... <ride> fuga nucleare <ride> ciao boom... Aia! e eh no non lo sarento <ride> non lo sarento ah. Non è male che non mi fanno tanto. Nemmeno tu! No, mi serve! Ah, ok. Che fai? Che fai? <ride> ti ho abbrustolito! Non lo sai che l'energia nucleare fa male. Tu fai male alla salute. <ride> per questo non ti digerisco Non ti, digeris non ti, non ti digerisci. Ti ti Dige, la, la cosa più bella è che tu questi livelli qua li puoi, comple li puoi completare anche senza abilità speciali. Eh sì, però poi non hai... Appunto, visitare. cioè vedi ci sono questi buchi qua che servono apposta per evitare quelli no, là. No. Mi sono per preoccupare stavo dicendo abbiamo perso la prima sfera no, no, no, no, e, e poi mi sono ricordato che l'abbiamo già preso l'espressione Veramente ma se prendiamo la sfera e poi usciamo ce la salva no mi sa so che dobbiamo rifare oh. il livello mm. realtà, ma, ma tanto tu non, prendi, non prenderai l'energia l'energia la, la cosa aiutami tu fai qualcosa di utile cioè trasformi ah in no, in un'energia si salva perché mi ricordo che in un video scorso Vabbè, poi tu vediamo. eri morto dopo aver preso una, una schiera e hai detto no no si salvano e, e infatti abbiamo finito il livello con tutto quindi mi sa che la morte e uscire sono cioè proprio non si sta cosa. no quella è un'altra cosa e qui non si sembra è probabile ci va! dimmi dimmi come corri super pranzo di Kirby il <ride> super pranzo il pranzo finale non l'arena finale alzi la mano chi vuole un'abilità l'abilità super carry cioè per i carry super piccate in, una, in un prossimo gioco di Kirby io sto continuando a giocare quindi non ho alzato la mano neanche <ride> tu l'hai alzata la mano prendo sonno ah non c'è sonno pensavo, eh pensavo sì. fosse ninja sopra però lo stesso dolore si sì, perché tra poco ho... Qua nelle dimensioni dei Phoenix Felix ci sarà sonno e un'altra villa. Mi sa granata. No, l'abilità consigliata. Granata. Non è sempre granata. Eh sì, però mi sa granata, non No, non è granata. Quindi basta protegermi. Ah, no. Ma perché non l'hanno messo nel mondo 4, questo spelistano? Ah, allora, l'hanno messo nel mondo 4, infatti non devo nel mondo 5, sono nel mondo 6. No. Gimme ice! Ice cream! Ah! Buongoiato ah. mio! No! Sei piatto! Sei piatto come una sardina! Gimme food! Food! Junk food! Mm. Ah. Bene! Abbiamo completato il livello non al 100%, che bello! Vabbè intanto avete già visto lo spezzone, che noi non abbiamo ancora fatto, quindi... Ah, a proposito di questa cosa... Eh, cioè, se non vedete la, la, la prima sfera, per tutto il livello, è proprio per quello. Ancora la vi siete dimenticati. Comunque, ieri bonus di squadra io ho vinto, come sempre. Ma tipo di tanto. E ora e ora, e ora mettiamo un attimo in pausa, che, eh, da cui partirà il taglio. Per cui noi faremo lo spezzone, quindi... Aspetta. Vabbè, ciao. No, no, ok. Ok, adesso mettiamo in pausa. Possiamo fare una cosa, un attimo. Facciamo, entriamo nel secondo livello e poi usciamo subito, però... No, tipo... Ora no. ci rivediamo nel secondo livello. Ok, eccoci qui a livello dopo lo spezzone, che avete visto prima di questo. Appunto, abbiamo, cioè, mo' no, abbiamo fatto lo spezzone. Voi no? l'avete la visto dove? prima. Io adoro Waddle dico come vuole. Cioè, c'è con nulla. Prendi Cioè, salta. Pre Io riprendo la multipla vita. Ok, io prendo le. No, no. Devo proteggere. Vai, entra. Tu resta dietro di me, vieni. Ma perché? Perché io devo fare fuori i nemici. Papà, io devo proteggermi da solo. Sì, come figlio. Hai visto? Sei <susurra> morto. <sussurra> <surra> <surra> devo continuando a scuotere <surra> io. <surra> aia mm. Mm. allora oh il parasole aia dov'è il parasole? <ride> l'hai distrutto lo sai che il parasole viene classificato, viene classificato come nemico il parasole Sì, da lo solo. so il parasole da solo e poi il parasole da solo stai in chi, in che pistola, adesso, stai il kirby starà là il parasole da solo Voglio... stai morendo il kirby starà là il parasole da solo vabbè Scusa, ma smetti di farti colpire e resti sotto il cuore Non ci riesco! Ma come non ci riesci a, a non farti colpire? Resta fermo. Tu sei pazzo! Perché? Perché stavi morendo! Ma non è vero! Se faccio così mi capito! No, no, no, venivi schiacciato! Non vero! Non è vero! Non, è vero. non è vero! Ma come cacchio dov dovrei essere schiacciato? Non vero, si sì, dice. Così vengo schiacciato, oh no! Lo so, devi stare buono. Non mi puoi dire cosa devo fare? L'ho appena fatto. Eh? Bravo Marco, Marco, guarda l'abilità che viene da me. Niente, aspetta, te la do io, fammi uscire il prima. Tieni. Okay. Aspetta, aspetta, ci penso io, tieni sono oh. poggiata per terra aspetta resta lì, io ti teletrasporto grazie papà prego figlio, stupido sono ah. stato una roccia. io sono stato giusto. cosa giustato. ci roccia? devi prendere fin da te no. per forza allora cioè, cioè, questa è una, una stanza uscita allora, tra, tanto ho visto eh, Dopo mi ricordo che c'è un nemico di roccia. No, allora, lo prendevo io. Devi evitare di toglierti la vita. Vabbè, tanto è inutile. Me. Allora, credo che c'è un nemico di roccia. Certo che non c'è. No, mi ricordo che c'è un nemico di roccia. Vabbè, se non c'è, prendi in te. Non ci sono problemi, vabbè. Sprechiamo una vita, ma ti se ne importa. Quello che deve essere te è io. Ecco, infatti, vedi, non c'è molto. Ora ci sarà uno spazio d'aria per, per fare la trasformazione. Vedi? Ah ok. Vai, prendi il king Vai. Vai. Non ci passa. Sì, ci passa, ma io volevo trasformarvi prima. Pensavo ah, che fossi così tanto grasso. Non ci passavo. Vieni qua, ci penso io. Anch'io. Vedi che ci serviva. Ma ce ne sono altri tanto, vai. Perfetto. Tu coprimi eh. Tanto ce ne sono molti di bomba. <ride> Io sono il secondo. del... Prendi Mike, prendi Mike. Attacco multipla forse è più utile. Ah, bravo. Lo so bravo. Portala. Ce ne prendiamo un'altra. Vabbè, troppo tardi. Come facciamo, scusa? Ah... Così! Bravo! Scusate, la notifica no! Cacchio! Eh vabbè... Te lo do! Cosa? I tablet! No, non serve. So. Vai! Ho perso bomba! questa è la cosa più importante ora allora. Vabbè, io c'ho urla! Qua dovresti usarlo, ma no, no! Non serve, perché dopo c'è un mini boss, se non sbaglio io non sbaglio oh no spoiler esistono i miei bosti. lo sai che se prendevi un altro po' di danno no. eh, aspetta no mi prendo erba ho no. voglia volevo dire erba e ruolo no. eh, no, aspetta <ride> non no, erbo tipo. cibo come non vuoi il cibo dubbio hai sbagliato smettila di sprecare oh calcalo per quanto li tolgo. Bravo Marco. Cosa? So, prendi. Mangia Cos bene Prendi le... Prendi... Mi sa che ho messo la telecamera. No, non ci serve no. per forza. No! Vabbè tanto era il secondo! E' il secondo, non è il terzo. Sì. Come no? Ah. Sì, ma. pure ho detto una parolaccia, la dobbiamo abbassare Scusate, mi è scappata, dobbiamo abbassare il voluto. Davvero? Sì. Come non hai sentito? Vabbè, poi rifare un altro spezzone dopo il livello di nuovo. Quindi, un attimo, stai fermo. Quindi, elettro, Kirby elettro e Kirby Foglia vi presentano uno spezzone random ok diremo, diremo all'inizio dello spezzone bene siamo tornati qui purtroppo bene E vai bene. E, questo qua è, per fortuna era soltanto il secondo tentativo ma moriamo sì, tanto se moriamo non eh, sbagliamo dalla porta dopo ok eccoci qua Perché non hai preso spada questa, questa è l'abilità di taglio Comunque ricordati Io le devo prendere gli oggetti Perché se no tu muori Ti ricordi quella volta Che morivano la le Ah cavolo cavolo cavolo <totipo> Di morire muoviti eh, vabbè andiamo indietro andiamo indietro ah wow siamo alla fine del livello ma di... quando rientri è vero stavolta fai prendere a me no se no tu morì so. dobbiamo ricominciare ah, no. e perdiamo vita perdiamo tempo Faccio io, che io sono... Più Faccio bravo. io? Non è vero, prima Ma tu sei, sei morto dopo due passi, mentre io sono sopravvissuto fino a qua. Perché, per... perché, perché avevo un'abilità in mano, grazie. Non è vero, come fai a portare una chiave con un'abilità in mano? Va dire una cavolata che non ha senso. Per giustificare tutto. Mm -hmm. Vedi che io non avevo... Allora perché l'hai detto? Perché mi sono confuso. Vabbè, prendi spada. E niente, abbiamo finito il livello Adesso noi registreremo lo spezzone che avete appena visto Che prima poco fa Ah, non l'ho fatto, vabbè ah. 27, è il mio numero preferito Che abbiamo fatto vincere a la Tom L'anno scorso Scusate se ho detto un paio di parola Prima verranno abbassate il volume Un giorno potresti Potresti... <ride> Uh, abbiamo sbloccato la sfida. No, un attimo! Ops Vabbè Quindi ci ripetriamo nel livello 3 Quindi adesso noi facciamo lo spezzone Ci rivediamo tra poco Ok Siamo entrati nel livello finalmente mm, Finalmente Siamo già entrati nel in livello sì. Già l'ho di tempo Allora per voi non lo è vediamo sta cosa della timeline dei video è strano si sì, infatti perché per voi è tutto normale più o meno per noi invece è più vola sempre si sì, lo so tra poco c'è una leva però non no. quindi, tra poco e quindi posso restare così si sì, però eh, che no no ho perso l'elettro cose al contrario no, si sì, io volo al contrario perché essendo che si gonfia no ma comunque è molto un ecco ora corri al contrario ma vuoi correre al contrario tu non fai niente non ti preoccupare non ti preoccupare perdiamo, dobbiamo fare tanto spezzoni Però è che mi diverto ah ti diverti a rifare le cose non è che mi diverti ah adesso dobbiamo restare alti un'ora ah se non ci fossi io Marco, Marco 0 0 0 seste seste? seste? seste? seste? seste? 0 0 seste prendilo e si chiudilo è, è, è, è l'unico sopravvissuto Hai guardato wanted non voglio togliermi la mia abilità uh raggio parasole? quale vuoi? oh uh, io prendo granata anzi no, no. <ride> mi dispiace è morto Non <ride> l'ho ucciso io oh no no no no fuga fuga fuga no doppio mini boss questo è il mini troll quello che avevi detto all'inizio che non serve che non serve una di queste abilità eh no ma qua mi sa che serve una delle due che sono è uguale così. ah è vero mi prendo no. e scegli, roccia perché Ho <ride> è ucciso per sbaglio <ride> qua guarda basta che fai così però se carichi il raggio è la stessa cosa quindi qua si possono usare tutte le due qua potevo fare anche il così i boss troll? no ah, puoi, puoi farlo con invincibilità quindi tecnicamente sono inutili oh, ok però giusto per comodità Sei uno di vita meglio di me Attenzione che qua c'è una sfera tra poco eh? Eccola, Prendila Bravo Adesso corri Aspetta devo fare... Ah, non si può, vabbè Ok, qui c'è una prossima super abilità Mi fregano sempre questi, Voglio Boh io non me la ricordo Magari sì, vero, non me lo ricordo. Cosa? Magari sì, mi prendono sempre, ma non me lo ricordo. A me sì, sempre. E me lo ricordo. Allora, yeah, nuova cosa? Dobbiamo illuminare tutte le lanterne? Abbiamo già fatto nel mondo 5, giusto? Sì. Nel allora mondo 5 è per... prima parte. Allora non è per niente nuova. nuovo. Sì, però no. una cosa nuova sono le lanterne che si muovono. Mm, non ti azzardarti! No! Cioè quindi io posso avere danno! O che cosa fai? Io. Boh. Cioè no, c'è una cosa ancora viva! Che non avrei... è che ci dà qualcosa! Non ci dà nulla. No. Questo sì. ci dà qualcosa. Questo per forza, le lanterne ci danno sempre qualcosa. No. E come li chiami? Lucernardo? No. Non c'è nulla. Bello. Questi qua non è che ci danno niente ancora per il momento. Però ce n'è il prossimo, no, quello dopo del prossimo, mi sa, ci darà qualcosa, sarà importante. Mm -hmm. Oppure oh, questo qua. Questo. È questo qua. Sì, non ricordo che ci sono quelli piccoli. Quelli a metà più meno Qua bisogna avere un colpismo da mangiare. Ah, cioè quello che ho appena fatto. Attenzione. Ah, ok ahia quante, quante volte te l'ho detto che non devi andarci? tu non mi hai detto niente no io te lo dico sempre che devi aspettare le cose che si sbloccano come? non te lo ricordi? no oddio non l'ha mai detto abbiamo trovato un tizio che ha l'alzheimer mettiamo un sondaggio e vediamo che se sondaggio? può come stavolta. un sondaggio su youtube quelli là che, sta con, se, che stanno se apri una cosa con la no. i risp non risponderà nessuno lo so Infatti nessuno mi crede. Infatti uh, nel, nel, quarto video, nel, nel quarto video, di New Super Mario Bros. Wii. Io l'ho vi, visto. cioè molte persone hanno visto il video, però nessuno ha risposto soltanto, solo io, che, che sono veramente. Risposta... C'è un sondaggio, neanche tu! Grazie, non l'ho visto, come che sondaggio, scusa? sondaggio su quello là stupido uh, mi hai salvato la vita o no oppure ho vinto così e... vabbè riguardati il video e capirai quale? che parte? ma te l'ho appena detto di Super mario bros parte 4! certo che ti avevo salvato la vita non te lo ricordi? No! è ovvio che non te lo ricordi nemmeno io no nel senso io mi ricordo che veramente avevo è io posto. sono l'ultimo che ha visto quel video perché di sicuro chi l'ha visto non l'ha visto veramente tutto e quindi non è arrivato circa la fine cioè, quello ok adesso basta questo. però che non si fermare la prossima ah vogliono te oh che carini sono proprio premuroso si è appena pubblicato il video, il video. Ah, no. tutta colpa tua dei tuoi stupidi video Marco oh, oh, poi, yeah. no? Bene adesso mi posso nascondere fai tu Marco Io Sì, sono felice io voglio morire E muori Ma veramente ma dai, ma sei su. No, no, no, no. Mm, voglio completarlo da solo, non è entrare. Oh, fermo, commentate. Marco! Ti apro il mio video e ti rispondo allo sondaggio. No! Al, al no. Eh, dai. No! Ok, scusate per l'improvvisa cosa. Non dovevi entrare. Volevo farlo da solo il mm -hmm. Vediamo quanto tempo abbiamo fatto finora. Sì! Oh sono più una Stiamo registrando da 40 minuti Vabbè 201 Ma la carica del 101 Carica del 201 Dobbiamo fare ancora tre livelli Ti rendi conto? Fermiamo qua? No, dobbiamo... Appunto Lo dividiamo a metà Oh Appunto Ci fermiamo qua quindi Questa porta è strana Ah, da dietro sono strane le porte Guarda Grazie, sono delle porte magiche. Non sono vere porte, sono tipo dei, dei portali. Ma ah, allora qui... questo è il condotto fognario di King Sì. Il cesso di King the certo. Dove si affoga tanto. Quindi nella ovvio. Quindi nella prossima parte. Sta pisciando. Oh no! L'ho fatta grossa! Hai cagato una palina rosa. Io la faccio di tutti i colori. Uccidete Va bene, nella prossima parte di Kirby's, Aven mm. di Kirby's Adventure Deluxe um, Finiremo il mondo 6 Industrie, involti, industrie Oh, Beh. tanti involtini cagato <ride> Dove King Dedede mangerà per la prima volta le sue, le sue fogne Allora, sai che abbiamo trovato degli involtini? Ma mando una, una cosa, ecco Ecco, abbiamo mangiato dei involtini Quando? Ave mentre Durante il livello 3. Ho messo uno spezzone, dopo guardati il video. Ok, ti si ricorda. Quindi nella prossima parte di Kinder the Days Adventure... Kinder the Days Adventure. Va ah, bene, basta. Ciao, Ciao. alla prossima.